Sono Laura Antichi, salve a tutti, vedremo oggi come visualizzare delle diapositive con uno script monitor control lim tv. Vi faccio vedere il risultato. Clicco su browse, next. E vedete che ho la visualizzazione delle diapositive in sequenza. Vediamo ora come fare. Predispongo la mia lavagna con la solita procedura. Cliccando sul terreno, crea, creo un cubo, Ingrandisco il cubo, così può andare. Lo appiattisco così con il CTRL SHIFT, quel tanto che basta. Poi lo uh, ruoto con uh, CTRL R control lo ingrandisco un altro po sempre con il control shift lo alzo ora vado in, in, in a dare un nome all'oggetto chiamerò micro learning descrizione monitor control control lim TV. Do da subito i permessi, condivido con il gruppo. Poi eh, do a chiunque il copia il proprietario successivo, modificare e copiare. Poi vedete voi quali permessi eh, dare. Eh, poi vado eh, in eh, texture e. Eh, e poi in contenuto. Nel contenuto vado a caricare le eh, texture che corrispondono alle mie diapositive. Le texture le ho caricate andando in costruisci, carica, immagine e ho caricato eh, quindi eh, tutte le diapositive con questo sistema. Ho aperto l'inventario e ho selezionato tutte le mie diapositive caricate come texture, che mi ritrovo in texture nell'inventario. Trascino le diapositive nel contenuto, come vedete, poi apro ho aperto un nuovo script che ho rinominato con... Il destro del mouse rinomina Monitor uh, Control Nel, uh, Nello script ho uh, poi incollato lo script Che mi servirà per il Monitor uh, Control come eh, quindi potete vedere vado in permessi, vado a verificare di aver dato tutti i permessi: tutti, applica, ok, ora vado a um, selezionare la faccia, seleziono la faccia questa davanti e eh, su eh, questa faccia vado a mettere la texture faccio vuota così sono a posto, sono sicura metto una texture da texture vado a cercare la texture numero 1 questa carico questa texture, ok, chiudo la mia finestra dello script. Ora vado a verificare se tutto funziona. Magari la texture vado a verificare di aver messo mass luminosità massima, già messo, chiudo. Ora clicco. Sul, sullo schermo Browse Next e come vedete il monitor funziona ecco sto scorrendo le slide quindi questo è anche un ottimo strumento per uh, la presentazione di uh, diapositive con questa facilità di poter andare avanti e indietro nel monitor. Come vedete, back, next, next, ancora. Benissimo. Chiudo la finestra ora e ehm, vado a vedere in modifica se è tutto a posto per poi concludere questo processo quindi vado in caratteristiche, tutto a posto oggetto, generale i permessi sono stati dati bene, perfetto quindi Vado all'inizio, mi riporto all'inizio, ecco, per avere l'interfaccia da cui ero partita, ecco, e sono arrivata alla prima diapositiva con il back. Ok. Chiudo e la monitor.